that you talk? I will show you if the box wants to open. <laughs> <laughs> they put the struggle. First of all, we got. No. mine is this. It's a heart. And then a big baklava. Ooh. Very tasty stuff. Tasty. Siamo ad Atene e siamo alle Acropoli. con il mio Lo melo a te. estremamente disappointed, no olives so far. <laughs> <My God. laughs> e, um, siamo arrivati ieri sera perché il nostro volo ha avuto tipo un ritardo assurdo e siamo arrivati tardissimo. E ora che abbiamo raggiunto l'hotel, ora che abbiamo raggiunto tutto, era già sera quindi siamo andati solo a mangiare abbiamo mangiato come porcelli e perché il cibo qua non costa niente quindi venite in Grecia ad abbuffarvi principalmente quindi oggi stiamo visitando l'acropoli dobbiamo salire una cosa immensa quindi io non sono proprio a queste cose ho gli occhiali addosso perché veramente c'è un sole pazzesco però non fa così non si muori di caldo nel tipo, tipo che crepi forse perché è comunque presto al mattino sono solo le 11 Uh, però trovo che ci sia comunque meno umidità di Venezia, il che è molto positivo e qui è veramente meraviglioso. Ho incaricato lui di fare le foto e di filmare altro. Adesso andiamo a fare la mega seduta, più o meno. Adesso stiamo facendo il teatro di Dioniso. Con un vestito corto perché continuo a tenermi questo cazzo di vestito. <laughs> assolutamente da vedere mi, mi, da, cioè, mi dispiace che la, la gente pensi alla Grecia solo per dire vado al mare, vado a Santorini andremo anche a Santorini però Atene va vista, è veramente bellissima cioè questa parte è bellissima ti piace così? è molto like hot like the il or? boh è molto molto Ciao Doina! Cosa? C'è? C'è nella la sua testa? Ho oh, la corona! Mi sono comprato una corona molto da principessa oh. e lui voleva che mi comprassi quella roba tipica, tipo quello che va da dietro, però mi sembrava un po', un po troppo extra. Poi ho comprato questa che è ancora più extra perché tipo. mi illumina di immenso. Do you like it? Yes. They want one? No. <laughs> la tizia che, che vendeva queste cose le ha messo tipo sulla testa la corona, ha detto guarda questo Cesare lo faceva. Però lui non ha voluto la corona. È no. più in giumanticrame. Because... Like, super nice, super extra couple. <laughs> e dove siamo Doina? Uh, siamo al tempio di Zeus, che ormai tipo. non è che ci sia rimasto tanto, però è molto bello. E di là, look my love, the, the there. Sì, eravamo là prima praticamente, cioè siamo arrivati fino in cima là e adesso siamo al tempio qua perché era abbastanza vicino ed era tutto incluso nel prezzo che abbiamo avuto e come vi ho già detto se siete studenti approfittate perché c'è il 50%, abbiamo pagato 15 euro e vedremo praticamente tutti i monumenti qua nella città, alcuni li vedremo giovedì però Super oh! oh. oh. Show off. <laughs> Show off. Babuti. My love. Yeah. So Doina's super showing off because <laughs> I gave her a flower and now she's a Greek goddess with her her crown. Of course. Super incredible. But like she keeps spending her time putting her sunglasses and playing with There, her phone. So point. when I take pictures like it's zero credible. My love. There's the sun that is like blinding me. In the time of Athena, did she have sunglasses? But she was a goddess. Probably she had some superpower like, to put some protection against it. Your argumentation is irrelevant. <laughs> all'albergo, ci vedremo lì vicino perché ci sono tanti posticini belli. E domani andiamo in spiaggia. Beach beach, beach. scout the beach, yeah. yes. Andiamo a arrostirci perché anche oggi, in realtà, non abbiamo messo la crema di <ride> prima di uscire di casa. Tipo sono un po' rossa un po' dappertutto quindi. Hmm, I'm gonna Wow, oh. come un pomodoro! Buongiorno, sono in spiaggia, oggi sono andato in spiaggia, mi è andato già in acqua perché non so neanche se mi sentite, cercherò di urlare, scusate se tengo gli occhiali ma ho una faccia terribile perché ovviamente sono struccata e, e siamo mente al mare qua ad Atene perché abbiamo deciso di facciamo una giornata di relax e non di andare in giro perché ieri ci siamo un po' bruciati, infatti sono stata un po' male per questo che non ho più filmato e ci siamo un po' bruciati, pensavo al mare ed è bellissimo, magari dopo faccio un, cioè, faccio un attimo un video e... sono una mozzarella ho anche il costume che copre tantissimo perché non mi, piace, mi piacciono i costumi abitanti, non mi piace mostrare il mio corpo quindi sono mega coperta, intanto io non, non mi piace abbronzarmi in generale, sto a Londra Scrivo, cioè, mi vedrete in condizioni molto pietose perché sono tipo a letto. Uh, lui mi ha abbandonato perché ha detto che ha delle cose da fare e è andato giù nella sala comune ero tipo, uh, excuse me e solitamente lui non è il genere di persona che tipo, va via mh, mi sta nascondendo qualcosa e non capisco cosa non sono preoccupata, non è una questione di non mi fido di loro per genere, ma sto pensando che cacchio sta combinando uh, quindi ho deciso di filmare un attimino stasera nonostante io sia in condizioni veramente pietose uh, non so se l'ho mai detto ma io nel io soffro tanto, tanto, tanto di emicrania, soffro tanto il caldo soffro tanto il sole quindi oggi siamo andati in spiaggia, nonostante io non sia stata al sole più di tanto uh, mentre stavamo tornando okay, tra autobus, metro tutte quelle cose lì uh, mi sono sentita molto male e non sono riuscita neanche a mangiare, infatti ho mangiato poco fa perché uh, mi è venuta la fame dopo tante ore mi è venuta un attimo la fame quindi son... lui è andato a prendermi un po' da mangiare e Quindi sì, mi sono un attimo ripreso adesso Mi sto guardando Friends Mentre aspetto che, mentre aspetto che lui torni a, da, da, Dalle sue cose Dalle sue cose segrete um, quindi volevo dire che domani andiamo a visitare altre cose, perché come vi ho detto abbiamo preso dei biglietti da studenti pazzeschi, cioè anche se non siete studenti in realtà eh, il costo non era così tanto per visitare un botto di cose qua ad Atene, e eh, quindi dobbiamo, domani dobbiamo andare a visitare altre quattro cose che sono più o meno vicine tra di loro, quindi non vedo l'ora, se anche l'Astipo, sono parti antiche della città, oggi siamo andati al mare, quindi ci siamo presi una giornata un po' più relax, perché comunque ad Atene vi dico, non, non avete tante cose, cioè, sì avete cose da fare Ma nel senso Se volete visitare due giorni Solo di, di visita la fa, Ce la fate benissimo uh, E poi venerdì A luna abbiamo l'aereo per Santorini, è un volo molto, molto breve Nel senso che dura Tipo 45 minuti Una cosa del genere Per la serie tipo decolliamo 15 minuti atterriamo ecco. Um, e quindi lì staremo 5 giorni e poi torniamo a casa tra una settimana, oggi è mercoledì, il 6, quindi torniamo il 13 sera. E poi lui riparte per il Canada il 22, io devo rimanere ancora un mese in più in Italia, appunto, come ho detto, per problemi con la cittadinanza, che vabbè, lasciamo stare. E quindi sì, quindi ho deciso di finire questo vlog, mi vedete tipo in pigiama nel mio letto, sono un po' abbrustolita i miei bellissimi occhiali con la mia bella faccina piena di lentigini quindi ci vediamo domani mattina quando registrerò qualcosa in giro e spero che questo vlog venga decentemente perché io sto filmando metà col telefono e metà con la fotocamera quindi è un po' un casino non vedo l'ora di comprarmi una fotocamera decente e filmare solo con quella quindi ci vediamo domani mattina buonanotte buongiorno il buon perché sto facendo le foto oggi mi trovate con questo cappello gigante perché come ho detto nel filmato ieri sera sono stata male questi giorni per colpa del sole quindi oggi ho deciso di comprarmi un cappello e andare in giro col cappello nonostante io ho di cappelli da morire non mi stanno neanche bene nonostante i capelli non mi stiano bene oggi siamo all'Agora è bellissimo tipo è enorme e di là siamo stati l'altro ieri quindi, e ovviamente ci sono un sacco di rovine, oggi abbiamo almeno quattro posti da visitare sono abbastanza vicini uno all'altro e basta ieri che siamo andati in spiaggia non faceva così caldo oggi si crepa, ma proprio si crepa scusate, oggi è l'ultimo giorno ad Atene quindi visiteremo un po' di cose, poi dovremo fare i bagagli perché con la compagnia che prendiamo fino a Santorini non fanno il check-in online, quindi dobbiamo essere all'aeroporto tanto prima. E per arrivare all'aeroporto ci mettiamo tipo un'ora, quindi oggi sarà una giornata un po' più calma e tranquilla. Almeno lo spero, spero di non prendere di nuovo sole, il sole in testa come gli altri giorni e star male. Però oggi dovrei essere portato dal mio cappello magico. Dov'è lui? A la tartaruga, quindi sta facendo foto la tartaruga. nei posti, in realtà tutti i posti antichi che abbiamo visitato, c'era sempre una fontanella per bere e questa è una cosa meravigliosa, che tutti dovrebbero avere. Allora, stiamo per partire per Santorini, quindi questo vlog finirà qua. Sono una persona di merda perché non ho filmato niente stamattina stamattina, il nostro volo per Santorini è un po' in ritardo. E' è un cioè, è tipo un'ora, ma ok. E... Quindi finirò il blog di Atene qua adesso e quindi vedrete per Santorini nel prossimo blog. Quindi ci vediamo nel prossimo blog. Ciao.